dal quinto tasto della corda di solda quindi al do, fa più o meno questo, se non ricordo male, anzi si sposta anche in orizzontale, quindi nettamente un attimo di tasti, quinto, quarto, terzo, secondo, Preso una nota per dito, quindi minimo. a medio e indice.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 suonare anche la mano destra quindi utile penetrare le mani quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video